Ava che sbarro! Ava mi morti se la bueo! Lo so stato giorno! Ave, che sbaro Ava che sbarro come c'ava! Stava in tutte le posizioni! Pensa dai 30 ai 90 gradi! Mi morti se cani! Ora, mi morti ave, come caso Ava! Ave, come cazzo che Ava! Come c'ava!